Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto sul canale un prodotto eh, particolare, chiamiamolo così, perché comunque non ho mai portato prodotti di questo genere qua sul mio canale, eh, all'inizio non ero sicuro di volerlo portare come recensione perché comunque è particolare appunto per il genere, perché ragazzi stiamo parlando di una livella laser ok una livella laser che è quindi un, un attrezzo per determinati tipi di lavori eh, che però mi ha entusiasmato eh, quando ho visto le caratteristiche quindi ho detto di sì a Chigman per la recensione perché comunque loro me l'hanno eh, inviata appunto perché eh, volevano che facessi una recensione. Il prodotto come vi ho detto è davvero particolare almeno per me per quello che comunque conosco io di questo argomento eh, ed è un prodotto che sarebbe stato davvero eh, utilissimo quando costruito questa casa per esempio perché vent'anni fa quando ho costruito questa casa e una buona parte di quello che era il lavoro eh, a livello di muratura l'ho fatto io con le mie mani eh, questa livella laser sarebbe stata veramente la morte sua sarebbe stato un prodotto super apprezzato mentre eh, in quei tempi eh, non c'era un prodotto di questo tipo ma anche dopo comunque quando comunque in casa si vanno a montare magari delle mensole dei pensili qualsiasi cosa dobbiamo andare a fissare ad un muro eh, con questa livella la laser diventa tutto davvero molto molto più semplice eh, quindi detto tutto questo che è appunto il preambolo di questo prodotto perché comunque come vi ho detto eh, all'inizio mi ha un po' spiazzato l'idea di portarlo sul canale ma poi invece analizzandolo veramente mi ha entusiasmato per quello che poteva comunque dare allora questo prodotto della Cigman è venduto direttamente su Amazon vi lascio qua sotto il link in descrizione eh, il prezzo è intorno ai 150 160 euro poi dipende eh, dalle offerte di Amazon dei coupon che Amazon vi fa inserire nella pagina d'acquisto tutte queste cose eh, però il prezzo indicativamente è intorno ai 150 euro eh, non è basso assolutamente perché questo comunque è un prodotto semi professionale è un prodotto ovviamente che è solo per uso domestico per fare due buchi nel muro nella vita magari anche no ma se uno la utilizza anche a livello domestico eh, e ha bisogno di tante cose per il bricolage sicuramente può diventare utilissima e poi per un lavoro comunque magari professionale eh, anche se magari non so se poi esista roba ancora più professionale sicuramente un attrezzo molto molto valido ma prima di parlare delle sue caratteristiche andiamo a fare un veloce unboxing per vedere cosa c'è nella confezione allora lei vi arriva all'interno di questa praticissima valigetta che è ovviamente è una valigetta antiurto come vedremo tra poco veramente super imbottita vedete quanto materiale antiurto allora qua abbiamo per prima cosa un supporto eh, rotante chiamiamolo così che poi dopo vi farò vedere come funziona poi abbiamo un supporto eh, magnetico sempre con attacco a vite classico perché comunque lei come vedremo tra poco ha il classico attacco a vite delle macchine fotografiche per intenderci poi abbiamo un manuale di istruzioni con anche la lingua italiana poi abbiamo questa piastra di misurazione e abbiamo un cavo usb usb c per la ricarica della batteria e poi abbiamo un piccolo telecomando per comandare i comandi che sono anche ovviamente fisici con i tasti sopra questa livella laser però comunque con questo piccolo telecomando eh, possiamo andare a, a utilizzare le stesse funzioni che abbiamo poi sulla livella ed infine eccola qua la livella laser e ragazzi è davvero un prodotto che mi ha sorpreso eh, solo in positivo devo dire solo veramente in positivo Positivo. quindi andiamo a vedere le sue caratteristiche di questa livella laser allora come abbiamo detto sotto abbiamo un attacco a vite classico eh, per andare a fissarla su qualsiasi supporto, qualsiasi cavalletto anche un cavalletto classico come può essere questo della Manfrotto per esempio vedete si avvita tranquillamente perché comunque è il classico attacco a vite o altrimenti utilizzando le sue staffe incluse nella confezione poi eh, come abbiamo detto lei è una livella laser e ha tre Laser, ovviamente, ogni laser partirà delle linee in direzioni diverse. Questo sopra segnalerà delle righe in questo modo. Questo che troviamo frontalmente eh, segnerà delle righe sempre a forma quadrata o rettangolare in base, ovviamente, all'area dove siamo. Comunque, farà quattro righe in questa maniera: Sono quattro linee. Mentre questo da questa parte farà eh, quattro linee in questa maniera. Quindi, questo è il senso di questa livella. Poi, ve la faccio vedere in azione, appunto per capirci meglio qua abbiamo i quattro tasti vedete sono i quattro tasti fisici mentre qua dietro abbiamo la presa di ricarica type c che serve appunto per andare a caricare la batteria perché questa livella ha una batteria da 4000 mAh la batteria è davvero capiente e soprattutto un'altra caratteristica importante di questa livella laser essendo comunque un prodotto eh, che può essere utilizzato per chi fa il muratore per chi fa comunque l'idraulico per chi fa il cartongessista questi lavori dove c'è polvere dove magari c'è umidità dove c'è freddo ha eh, una resistenza IP54 quindi eh, una resistenza per praticamente un po' a tutto. Ovviamente per chi la utilizza a casa per fare bricolage, come abbiamo detto, eh, non ha bisogno ovviamente eh, di una caratteristica così importante a livello di P, però per chi la utilizza per lavoro è importante. Poi qua sopra abbiamo i quattro tasti fisici, questo che va ad accendere la livella e Abbiamo qua l'indicatore con quattro led che ci indicano la carica della batteria, in questo caso è a metà vedete due tacche su quattro e poi abbiamo questi tre tasti che vanno ad escludere i vari laser, perché magari non si ha la necessità eh, di avere tutti e tre i laser accesi. Quindi se io vado a cliccare su questo, spengo questo laser, adesso lo vado a riaccendere. Se clicco H vado a spegnere questo laser, mentre se clicco. V1 vado a spegnere il laser frontale eh, poi qua vedete che c'è un pallino rosso cos'è il pallino rosso indica eh, il tipo di livellamento che vogliamo perché lei è autolivellante però quando il pallino rosso è acceso vuol dire che l'autolivellamento è bloccato quindi dovremmo noi andare a livellare nel senso che o utilizziamo un dispositivo che ha una livella quindi noi ne useremo di lei solo il puntamento laser ma a livello di livellamento a livello di livellamento mi piace il gioco di parole eh, verrà eh, dettato dal supporto quindi supponiamo di avere un trepiede con eh, delle bolle di livellamento saranno quelle a indicare appunto il giusto livello e quindi utilizzeremo di lei solo il laser ma se invece volessimo usare i suoi dispositivi eh, di fissaggio o un cavalletto come questo per esempio che comunque non ha eh, un eh, segnalatore di livello andremo a utilizzare lei come livella perché appunto lei è autolivellante andando a sbloccare qua da parte vedete i tre laser quindi a questo punto la luce rossa si è spenta vedete è diventata verde perché lei in questo momento si è auto livellata quindi eh, adesso è lei che decide appunto quanto eh, andare a livellare questo è dato da cosa vedete che adesso i laser se li guardate si muovono sentite anche il rumore si muovono all'interno del, della loro sede quindi andandosi a muovere ovviamente sono stati tarati in modo che quando sono fermi vanno a livellarsi se il livello non è raggiungibile eh, appunto da loro ci viene segnalato in che modo ci viene segnalato adesso io non so se vedete il laser qua dietro tipo sul mio braccio in questo momento se io adesso vado a inclinare molto la livella vedete che il laser lampeggia adesso non so se lo vedete qua anche sulla mia mano lampeggia cosa vuol dire che lei non è livellata o perché comunque l'autolivellamento non riesce a compensare questa inclinazione che è troppo accentuata allora ovviamente sarà da correggere appunto manualmente il livellamento a questo punto vedete che io sono andato a posizionare in maniera più o meno perfetta poi comunque lei compensa il livellamento perché è autolivellante e adesso vedete che il fascio verde di laser è fermo mentre se io vado a bloccare adesso questi eh, tre laser quindi non gli permetto più di autolivellarsi, li vado a mettere in modalità fissa e vado ad accendere il laser perché per accendere la modalità fissa devo poi andare a cliccare il pulsante rosso. A questo punto i laser in questo momento non sono più livellati, o meglio, seguono quello che è il piano o il supporto. Quindi avranno un'inclinazione che non è eh, di livellamento. Fatto da questo dispositivo laser. Mentre se faccio così, ecco che adesso i laser si sono posizionati in maniera perfetta quindi ragazzi queste sono le sue caratteristiche principali eh, una cosa che volevo dirvi quando la trasportate anche nella sua valigetta comunque avete visto antiurto antitutto bloccate i laser perché comunque questo livellamento automatico è dato dal muoversi i, i dispositivi laser all'interno delle loro sedi e trasportandola potrebbero comunque andare a danneggiarsi o magari a non essere più tarati in maniera perfetta quindi nel trasporto bloccatela ma poi potete tranquillamente accendere sbloccandolo perché comunque si accende con questo tasto in fase di autolivellamento tasto rosso invece quando la vogliamo accendere in fase di non autolivellamento ma di un livellamento manuale poi all'interno della confezione abbiamo detto troviamo il suo telecomando per far funzionare il tutto adesso la vado ad accendere e vedete che se io clicco il tasto v1 ho spento il laser se vado a fare altezza spengo questo qua se faccio V2 spengo questo laser mentre con questo altro tasto possiamo andare a diminuire l'intensità del laser quindi ogni volta che io clicco il laser diminuisce di intensità mentre per diminuire dal laser direttamente non dal suo eh, telecomando lo possiamo fare cliccando una volta il tasto di accensione o spegnimento e andiamo a diminuire il laser poi troviamo come abbiamo detto questo dispositivo che serve per andare a far ruotare il nostro dispositivo laser adesso lo vado a rimuovere da questo cavalletto e lo vado a fissare su questo una volta fissato lo vado a sbloccare e andando a ruotare questa rotella laterale vedete che faccio girare il laser per appunto delle misurazioni eh, continue. nel senso che questa linea verticale non so se la vedete eh, si sposti di qua vedete che faccio ruotare il il laser eh, e in più questo dispositivo eh, diciamo che ci viene dato per fare ruotare i laser e anche ovviamente livellabile da questi piedini che sono regolabili perché sono a vite e poi sempre nella confezione troviamo questo supporto che è magnetico perché qua dietro ha due magneti o altrimenti è possibile fissarlo con eh, una vite qua in alto per fare delle misurazioni in determinate situazioni eh, poi vi faccio vedere dopo in maniera pratica e qua abbiamo ovviamente la classica vite per andare a fissare la livella eh, anche questo è un accessorio veramente comodo poi dopo vi faccio vedere eh, quindi ragazzi questo è un prodotto veramente fantastico io l'ho utilizzato quando ho rifatto questo studio quando ho montato le mensole che sono lì dietro nel reparto quello officina chiamiamolo così infatti state guardando adesso le immagini di quando l'ho utilizzata per montare le mensole in maniera eh, perfettamente livellate quindi eh, in maniera super semplice perché comunque montare le staffe delle mensole non è sempre semplice e soprattutto fare in maniera comoda senza diventare troppo matti cioè eh, con un risultato perfetto non è proprio il lavoro più semplice che possiamo fare e quando andiamo a bucare soprattutto un muro eh, ci viene sempre un po di ansia quindi magari se andiamo a sbagliare dopo ci accorgiamo di non aver fatto il lavoro fatto bene sicuramente è una cosa che ci dà molto molto fastidio quindi ragazzi detto tutto questo adesso eh, ci spostiamo dall'altra parte della casa perché voglio farvi vedere appunto su una parete eh, utilizzando magari questa staffa come funziona questa livella Auto livellante della CIGMANC. Andiamo? Allora facciamo un esempio, supponiamo di eh, dover appendere qua un quadro con eh, due Fischer, quindi un quadro rettangolare e dovremmo andare a mettere appunto due Fischer sulla stessa linea. Una cosa eh, non semplicissima, eh, o meglio non complicatissima, ma comunque non semplicissima da fare. E soprattutto farlo in maniera precisa. Adesso vi faccio vedere con questa livella laser cosa possiamo fare e con che semplicità riusciremo a fare questa azione anche se è solo una simulazione perché in realtà non devo mettere nessun quadro in quella posizione. Quindi andiamo a posizionare in questo caso utilizzerò la staffa magnetica che vi ho fatto vedere nell'unboxing ma avremmo potuto usare anche un qualsiasi cavalletto come questo perché comunque lei è compatibile come abbiamo detto con gli attacchi a vite classici standard. Quindi vado a la livella laser sul supporto dopodiché eh, questo supporto ha sia il magnete che la possibilità di essere eh, avvitato con una vite qua io ho il calorifero in metallo quindi posso andare a fissare eh, la livella in maniera molto molto semplice a questo punto se io vado a sbloccare la livella vedete che lei si accende ed è già diciamo in posizione perfetta è già livellata perché vedete che le linee non lampeggiano eh, se io vado a inclinarla vedete che le linee lampeggiano perché lampeggiano? perché lei non è allineata come vedete le linee sul muro lampeggiano e sono inclinate se io adesso vado a eh, mettere la livella con le linee che rimangono ferme quindi non lampeggiano più adesso sono perfette infatti il riferimento delle linee perfette ce l'abbiamo anche in questa posizione vedete qua le linee che seguono lo stipite della porta il pavimento e come rimane eh, perfetta la linea perché comunque adesso la livella è in bolla quindi eh, nel gergo quello da muratore eh, lei è perfettamente livellata eh, quindi se noi adesso dovessimo fare due buchi qua Sarebbe molto molto semplice perché abbiamo la linea e dovremo solo segnare la distanza dei due buchi che andremo a fare per mettere i Fischer per agganciare il quadro. E l'altra possibilità che abbiamo come accessorio che troviamo incluso nella confezione oltre alla staffa come abbiamo visto nell'unboxing è questo dispositivo che permette alla livella di eh, ruotare. Vedete che eh, la livella in questo momento eh, sta tirando i suoi tre rettangoli. Vado a far girare la livella anche in maniera molto precisa e delicata e vediamo che nel muro vedete che la linea verticale eh, si sposta e anche la linea sul soffitto si sta spostando perché è lo stesso rettangolo creato eh, per quanto riguarda la linea verticale anche quella sul soffitto. Perché comunque come abbiamo detto questi laser creano tre rettangoli, uno così, uno così e uno così. Quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato la recensione e la prova di questa livella della Chigman che è disponibile su Amazon vi lascio qua sotto il link in descrizione se volete dargli un'occhiata se siete interessati e siete curiosi di vedere altre caratteristiche eh, di questa livella della Chigman. Se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti, di lei tantissimi spoiler erano arrivati. Sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi composti contro riguardanti i drone e tutta la tecnologia in generale e anche direi sicuramente se avrò dei coupon sconto li troverete nel mio canale Telegram offerte, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tour o una novità interessante come a questa livella della Chigman. Ciao e al prossimo video!